Ciao a tutti, oggi vediamo questa lente, si tratta di una stand loop con la parte in basso trasparente, questa base trasparente serve per convogliare la luce ed illuminare quello che eh, si va ad ingrandire con la luce naturale, in più questa lente ha la possibilità di mettere a fuoco alzandola o abbassandola. Si fa scorrere sulla superficie e si va ad ingrandire quello che c'è sotto. Come vediamo è una lente abbastanza ampia, di un diametro di 5 cm Mentre la base trasparente è di 8 cm di diametro. Abbiamo anche il modello più piccolo con maggiori ingrandimenti. Che vediamo qui in fianco. Ed entrambe hanno la possibilità di alzarsi ed abbassarsi per mettere a fuoco. Quindi. Possono essere utilizzate anche con oggetti che hanno uno spessore non solo sul piano, ma ad esempio con insetti, foglie e fiori. In più, c'è in dotazione questo astuccio con cerniera comodo per poterla portare ovunque senza sporcarla e senza rovinarla. Se vi interessano queste lenti o altri tipi, visitate il nostro sito elettronicadidattica.com. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale e continuate a seguirci su Elettronica Didattica. Ciao a tutti, a presto!